Certe volte la realtà, la cronaca, il mondo, semplicemente non ha bisogno di commenti. Questo è il crime del canale No Comment TV, che vi segnalo su doobly-doo. E No Comment era una trasmissione televisiva che andava in onda una volta sul canale satellitare Euronews. Non so se ci va in onda tutt'oggi, ma credo di sì, perché come è curato il canale dovrebbe essere curata anche la trasmissione. E Dato la tipologia di immagini molto interessanti, ma talvolta anche molto crude, vi segnalo nel doobly -doo il canale No Comment, ma non vi segnalerò un video piuttosto che un altro, perché sono tutte immagini dal forte contenuto espressivo, e soprattutto quando si parla delle immagini più recenti, sui fatti di cronaca più recenti, quindi vi consiglio di andare a vedere il canale No Comment TV e di iscrivervi, se lo trovate interessante. Detto questo, io farò un vlog estremamente veloce, perché sto andando da un cliente, dopo devo andare da altri clienti. Oggi è un sabato pesantissimo, e perché non solo mi aspetto una giornata lavorativa complicatissima, ma eh, entro l'una dovrò anche aver mangiato e devo andare a fare servizio antincendio con la protezione civile. E ecco una cosa di cui vorrei parlarvi oggi, che è il volontariato, soprattutto in questi giorni che sta andando moltissimo questo Ice Bucket Challenge, la sfida della secchiata d'acqua gelata, che è qualcosa di molto interessante se pensiamo che al di là del fenomeno virale eh, delle persone che si sfidano a tirarsi questa benedetta secchiata di acqua gelata addosso, soprattutto ha permesso in pochissimi giorni, da quando è cominciata, di raccogliere moltissimi soldi a favore della ricerca sulla SLA. Il punto è principalmente questo, che eh, l'icebucket challenge è sottolineato che non è che tu ti tiri una secchiata di acqua in testa per sostenere la ricerca, tu doni, se doni poco mi pare sia 10 dollari vuol dire che ti devi prendere la secchiata di acqua. Se non ti vuoi prendere la secchiata di acqua, devi fare una donazione minima di 100$, anche se ovviamente sono state coinvolte persone eh, più importanti che non credo che abbiano semplicemente donato 10$ dollari, semplicemente per aver preso la secchiata di acqua in testa. Diciamocelo chiaramente, Bill Gates, che è una persona comunque molto impegnata nel sociale che ha accettato la sfida e si è tirato una bella secchiata di acqua gelata addosso, non credo che abbia donato solo 10$ a favore della ricerca, ma in ogni caso non stiamo lì ad analizzare la donazione di ciascuno, il punto è quello che non diventi semplicemente il gesto virale di tirarsi una secchiata in testa e di «io sfido Tizio Caio e Sempronio a fare altrettanto», perché così perde tutto il suo valore di eh, sostegno alla ricerca. E... Il volontariato, d'altronde, come quello che faccio io, di protezione civile, è anche un modo di rendere un po' migliore il mondo in cui viviamo. Io faccio il volontario nel miei, nei miei ritagli di tempo libero, io oggi chiudo il mio negozio alle 13, quindi quando finisco di lavorare, il tempo tecnico di andarmi a cambiare, e vado a fare questo servizio antincendio. È un servizio che svolgo gratuitamente, così come svolgo tutti i servizi di protezione civile gratuitamente, cioè non vengo pagato per svolgere questo servizio. Io, quando nel 2009 per esempio sono stato in Abruzzo eh, nel campo di assistenza ai terremotati, fondamentalmente io ho chiuso il mio ufficio, il mio negozio per dieci giorni nei quali sono stato lì. Quindi eh, obiettivamente non ho anche avuto, non solo non ho avuto un ritorno economico nell'andare e nel fare soccorso, ma obiettivamente ho anche avuto una specie di piccolo danno economico, relativo perché, diciamo che, visto la situazione che c'è stata, anche moltissimi miei clienti sono stati molto comprensivi, chi mi ha chiamato «Senti, potresti intervenire?» «Guardi, sono in Abruzzo», hanno indubbiamente detto «No, vabbè, ci mancherebbe, ci sentiamo quando rientri» anche se sono mancato dieci giorni, non se sono mancato otto mesi. Però il punto è questo, il volontariato eh, «fare qualcosa per gli altri per non averne un ritorno economico» è una cosa che forma molto lo spirito. Diceva qualcuno, è un elisir per la, la propria moralità. E indubbiamente è una cosa che migliora molto il mondo in cui viviamo, ed è una cosa che taluni ho visto alcuni video di questi giorni, di alcuni youtuber che seguo, soprattutto stranieri, tra l'altro l'ultimo video di Jacqueline Glenn che rispondeva anche a una cosa che riguardava proprio l'icebacch challenge che lascia molto pensare a come... in Italia perlomeno non lo vedo, ma come nel mondo vengono visti soprattutto gli atei che svolgono... che fanno attività di beneficenza e fanno attività sociali. Perché come mi stupisce come... e mi riallaccio ai tre vlog precedenti, anche se... soprattutto il mio ultimo vlog, anche se per il momento questo argomento è chiuso, non è detto che non lo possa riaffrontare in futuro, però mi stupisce vedere come molte persone siano convinte che uno che è ateo, Siccome ateo non può avere dei valori morali, come se i valori morali siano insegnati esclusivamente nella Bibbia. È una cosa molto discutibile, secondo me, perché non ci vuole né la scienza e nemmeno un prete per dire se è una cosa è giusta o sbagliata. La prova ne è, appunto, il fatto che io sono impegnato nel volontariato, sono impegnato nel sociale da lunghissimo tempo, e ciò nonostante sono ateo. Io sono stato uno di quelli che, mentre andavamo in Abruzzo i primi giorni, mentre eravamo in nave, mentre eravamo tutti uniti lì nella stanza a discutere con i responsabili di protezione civile, se ne uscì uno degli ultimi che poi so essere un sacerdote. E va bene, vorremmo concludere questa riunione, recitando tutti assieme il padre nostro, ho tirato un no in cavolato nero, mi sono alzato e sono uscito. Ho incontrato altri due colleghi dichiaratamente atei, e uno dice «Ma, insomma, no, lo so, il Padre Nostro, la benedizione, ma stiamo andando a morire!» Quindi. Qualcuno l'ha visto anche male questo discorso e ci siamo alzati e ci siamo usciti, però nessuno si è permesso di dire «tu perché sei uscito dalla messa?» perché se ne sarebbe tornato a casa con una bella querela, perché va bene tutto, ma tu non mi puoi discriminare se io non sono cristiano. Ciò nonostante, siamo stati guardati male perché ce ne siamo usciti dalla preghiera, perché, se facciamo del bene, siamo tutti buoni cristiani. «No, ma io non sono cristiano!» «Sì, sì, vabbè!» Ma mi pare che il concetto è chiaro. Ragazzi, ho concluso. Vado dal cliente, sto per cercare parcheggio, quindi questo è tutto, noi ci vediamo domenica prossima. Se il, vi il vlog vi è piaciuto condividetelo con gli amici, se vi è piaciuto fate pollice in alto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito e sarete notificati quando pubblicherò nuovi vlog. E per ora ho concluso, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti e grazie!